Buona... Eh. Buonasera, buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma come sapete rientro adesso da Milano dove abbiamo accompagnato con il Ministro Boccia il nuovo contingente dei medici che sono andati nelle regioni eh, che hanno bisogno di un supporto per il personale sanitario. Partiamo dai dati. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 96.877 con un incremento di 1.615 pazienti in più rispetto a ieri. Di questi 3.605 sono in terapia intensiva. Va segnalato ancora la diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva e in eh, reparti di eh, cura e di ricovero. Il numero dei pazienti in terapia intensiva diminuisce oggi, rispetto a ieri, di 88 unità. 28.399 sono i ricoverati con sintomi. Anche qui abbiamo un valore negativo rispetto a ieri. Diminuiscono di 86 eh, rispetto a ieri il numero dei pazienti ricoverati con sintomi. La maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e il totale dei pazienti in isolamento sono 64.877, il 67% del totale. Oggi, a evidenziarci ancora una volta il calo di pressione nelle strutture ospedaliere, è proprio questo dato che nel solo mese di aprile è cresciuto di 8 punti percentuali. Quindi che cosa succede? Che cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare, diminuiscono il numero delle persone che sono ricoverate in terapia intensiva o in reparti ordinari. Oggi registriamo purtroppo 610 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 28.470, 1.979 in più rispetto a ieri. Le nuove persone contagiate rispetto a ieri sono 4.204 che portano a 143.626 casi totali, comprensivi quindi delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite. Per quello che riguarda le somme raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile sul conto corrente delle donazioni voglio segnalare che il valore di questo conto corrente ha superato i 116 milioni di euro, 116.077.809 euro, fondi che sono stati raccolti per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e per ventilatori e voglio ricordare come la solidarietà mostrata ancora una volta dai nostri italiani si è trasformata immediatamente in azioni concrete nell'acquisto di dispositivi di protezione individuale e dei ventilatori. Infatti a oggi abbiamo utilizzato quasi 25 milioni di euro di queste somme raccolte a disposizione del Dipartimento. Altro dato che voglio ricordare, restando fermo il numero delle tende di pre-triage nelle strutture ospedaliere e nei eh, penitenziari, è il numero cospicuo dei volontari e delle volontarie impiegate eh, nella gestione dell'emergenza. Sono eh, 17.018 e si affiancano i, i nostri volontari alle, eh, per, al personale delle strutture operative, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle strutture sanitarie, il personale sanitario, che ancora una volta voglio ringraziare perché è quello che è più impegnato in prima linea. Quindi ringrazio tutti quanti, ma in modo particolare il personale sanitario. A proposito del personale sanitario, vi dicevo che oggi siamo stati in Lombardia. è partito il terzo contingente della task force dei medici, eh, sono partiti 86 eh, medici che gli, sono stati distribuiti tra le regioni maggiormente impegnate, quindi Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria Marche, Trento e Valle d'Aosta. Il numero totale dei medici che sono impegnati sul territorio a supporto dei sanitari del territorio, comprensivi anche dei team internazionali presenti nel nostro Paese, e di 345 eh, unità. L voglio ricordare anche che il 10 di aprile partirà un ulteriore contingente di personale infermieristico eh, e il 3 di aprile erano partiti 91 infermieri. Quindi voglio Qui veramente ricordare la generosità e la grande solidarietà che ancora una volta oggi si è dimostrata incontrando i medici che sono partiti e che fanno del nostro Paese un Paese straordinario dove in occasioni come quella che stiamo vivendo la generosità dei nostri connazionali è veramente notevole. Io eh, mi fermerei qui. Darei la parola al Professore Locatelli. Prego, Professore. Grazie, Dottor Borrelli. E buonasera a tutti. Parto da qualche ulteriore riflessione sui dati epidemiologici che vi ha raccontato eh, per la giornata di oggi il Dottor Borrelli, per sottolinearvi che degli ultimi cinque giorni Ben quattro si sono conclusi con un numero negativo di pazienti ricoverati rispetto al precedente, ivi, compreso evidentemente quello odierno. E per quel che riguarda il numero di pazienti ricoverati nella terapia intensive, siamo a cinque giorni su cinque, con un calo rispetto al giorno precedente, il che evidentemente documenta una volta di più quanto è stato appena rimarcato dal Dottor Borrelli, cioè che c'è una riduzione della pressione sanitaria eh, e tutto questo evidentemente va anche visto in una prospettiva che, quando si parla di fase 2, forse non sempre viene adeguatamente sottolineata, cioè ridurre questa pressione di carico assistenziale evidentemente sarà utile anche e soprattutto nelle regioni a maggior impatto epidemico nel ottimizzare la gestione dei malati affetti da patologie diverse, da Covid-19 che evidentemente non è che sono venuti a scomparire. C'è poi un'altra rilevazione che secondo me merita uh, una sottolineatura e cioè a dire che oggi, pur nel numero ancora importante di decessi che vengono a essere registrati, ci sono dieci Regioni principalmente localizzata al centro-sud e eh, una provincia autonoma, quella di Bolzano, in cui questo numero è inferiore alle 10 unità. E anche questo, se vi ricordate, io ho già speso più di una volta parole per rimarcare che è un successo importante largamente da attribuirsi all'efficienza e alla performance delle misure di restrizione, oltre che chiaramente alle capacità di tutto il sistema sanitario nazionale di aver fatto fronte a una situazione emergenziale come questa. Vi è poi da parte mia l'opportunità di sottolineare che oggi si è andati ulteriormente avanti nella costruzione della grande progettualità dello studio di Prevalenza, perché con altri colleghi si è avuta un'assai proficua teleconferenza con i direttori generali o i loro delegati delle regioni italiane o delle province autonome, esattamente per condividere il razionale quello che sarà eh, una sorta di modus operandi per cercare poi di attivare questo studio di siero prevalenza di cui avete tanto sentito parlare e su cui eh, vi è largo consenso anche oggi, eh, e mi ripeto, documentato durante questa teleconferenza con le Regioni. E di questo evidentemente siamo tutti particolarmente grati, perché è un obiettivo importante da andare a perseguire assieme ricordando che studi di questo tipo sono appannaggio di pertinenza di gestione da parte delle strutture sanitarie nazionali piuttosto che regionali. La terza riflessione che condivido con voi riguarda ancora il ruolo di AIFA. E permettetemi subito Uh, di fare un augurio personale per uh, una pronta risoluzione a quello che è l'eccellente direttore di AIFA, nonché un amico personale come il dottor Nicola Magrini. Uh, AIFA ha valutato 70 protocolli, ne ha approvati 12, quindi ben 12 sono gli studi che sono stati Uh, di fatto approvati dalla Commissione Tecnico-Scientifica, che è incessantemente al lavoro sotto il coordinamento della Dottoressa Popoli e altri studi sono in attesa di una seconda valutazione, dopo che sono state uh, richieste delle implementazioni rispetto a quanto era stato fornito, per arrivare poi all'approvazione. AIFA è anche largamente attivata per tutto quello che pertiene la fornitura di indicazioni ai medici attraverso schede documentali che vengono preparate allo scopo, per cercare di gestire eventuali problematiche che dovessero configurarsi in ambito di shortage farmacologico cioè a dire di venir meno di determinati farmaci e anche in questo senso l'azione assolutamente tempestiva e attenta e non ultimo mi preme sottolineare il ruolo della farmacovigilanza proprio perché stiamo di fatto gestendo un periodo in cui si provano terapie, ovviamente con un, una metodologia straordinariamente rigorosa, ma che eh, devono essere att assai attentamente monitorate proprio per quel che riguarda la farmacovigilanza eh, rispetto a possibili effetti collaterali. In una situazione così particolare, in una malattia la cui patogenesi, cioè i meccanismi che sottendono soprattutto ai quadri di insufficienza respiratoria, è ancora da definire compiutamente. E infine, avendo letto su qualche sito web che vengono segnalate delle. Diciamo così, ma violazione o mancati rispetti di quelle che sono le indicazioni. Vorrei fare due commenti, proprio perché ormai ci avviciniamo anche al giorno della Pasqua, della Pasquetta 1, me l'avete già sentito fare, cioè dire che ognuno di noi deve rigorosamente adeguarsi e rispettare quelle che sono le indicazioni proprio nella prospettiva di una responsabilità individuale. Ma permettetemi anche di ricordare un paio di categorie professionali che qualche volta ci dimentichiamo un po' tutti di citare per il loro ruolo importante. Uno sono le eh, polizie locali svolgono un ruolo assolutamente importante in questo ruolo di monitoraggio e di prevenzione. È un'altra categoria importante il cui lavoro è assolutamente utile per tutti coloro, soprattutto i più fragili, i più indifesi, possono essere quindi esposti a, a quello che ha significato un'infezione eh, pandemica come questa, cioè il ruolo degli operatori eh, sociosanitari. Eh, loro si occupano di categorie particolari eh, di persone che risiedono nel nostro Paese, quindi credo che il Paese stesso, così come deve profonda gratitudine al personale sanitario, eh, alle forze dell'ordine, le polizie locali, lo deve anche gli operatori sociosanitari. Grazie. Grazie. Diamo spazio alle domande. Jacopo Matano, Tg3. Per il Professore Locatelli, eh, guardando alla fase 2, secondo voi quali considerate voi, eh, diciamo, le regioni meno a rischio? Quelle che hanno il maggior numero di contagi? O quelle che hanno il minor numero di contagi. Questo penso, su questo lei ci possa rispondere a prescindere poi dal, dall'esito dell'esame sierologico diciamo, di massa, di screening, di sondaggio scusi, sierologico e se posso anche sulle professioni. cioè un esempio di quelle che sono le professioni eh, meno a rischio e quelle più a rischio. Grazie. Grazie eh, perché ha, ha toccato due punti assolutamente importanti. Parto, se non le dispiace, dalla seconda delle domande, perché evidentemente fa riferimento a quelli che potremmo definire i profili lavorativi, quindi sostanzialmente a, quello, a quei tre grandi capisaldi che assai puntualmente eh, ha definito anche Sergio Iavicoli, che avete visto qui egregiamente impegnato più di una volta, cioè l'aggregazione, l'esposizione e la situazione ambientale. Allora proviamo a fare un paio di riflessioni, diciamo così, ai due estremi opposti. Uh, gli assistenti di poltrona negli studi dentistici rappresentano un modello di categoria professionale fortemente esposta a un rischio eh, di tipo professionale. Chi lavora invece per la silvicoltura, detta ancora più precisamente per la cura dei boschi, per mantenerli in ordine, eh, per evitare che poi magari quest'estate eh, ci siano anche dei fenomeni di incendio in strutture boschive che in qualche misura eh, possono venire a essere trascurate, rappresentano di converso una categoria professionale dove il rischio di contagio è marcatamente eh, più basso. E tutte queste riflessioni sono all'ordine eh, di, del giorno di ogni valutazione da parte del Comitato Tecnico e Scientifico, proprio perché sentiamo in maniera chiara e importante il bisogno di poter fornire delle indicazioni utili al decisore politico per intraprendere poi le scelte del caso, eh, per quello che lei ha di nuovo chiamato la fase 2, sulla prima categoria di pazienti. Di soggetti, chiedo scusa, potrei anche citare, faccio una menzione vedendo tante persone di sesso femminile in aula, i parrucchieri, altra categoria professionale che ha un rischio lavorativo significativamente più alto rispetto alla categoria, per esempio, di chi si occupa della cura dei boschi. Vengo alla prima delle sue due domande, cioè a dire la gestione delle diverse regioni. Diciamo che ci sono un paio di argomenti che vanno in direzione opposta in chiave interpretativa, perché è ovvio che in una regione che ha un'alta incidenza di diffusione epidemica il rischio di contagio eh, è evidentemente eh, più elevato. Di converso però in una regione dove il tasso eh, di incidenza epidemica è più basso, ragionevolmente, ma è anche una delle ragioni per cui andremo a condurre questi studi di sieroprevalenza, è ipotizzabile che il numero dei soggetti che non hanno avuto una produzione anticorpale come indicatore di esposizione al virus sia decisamente più alto e quindi ci sia di fatto una uh, maggior proporzione di soggetti che possono essere più suscettibili a un'acquisizione di un'infezione virale. Di nuovo, e con questo do una chiave interpretativa eh, largamente eh, personale, credo che le politiche che verranno scelte dal decisore eh, e quindi da tutti coloro a cui pertiene questa scelta, dovranno forse avere più un carattere di ordine nazionale piuttosto che regionale, semmai valorizzando quello che vi dicevo prima, rispetto ai profili di rischio dei lavoratori. Tendenzialmente direi di sì. Buonasera Matteo Guidelli dell'ANSA. Eh, professore torno un attimo sulla questione dei test sierologici. Lei ci ha detto oggi si sono fatti passi ulteriori in avanti, ma il 3 aprile, cito le sue stesse parole, ci aveva detto che entro pochi giorni ci sarà la validazione dei test da utilizzare su larga scala su un campione della popolazione e che tale validazione avverrà sulla base di quattro criteri e avrà una valenza nazionale. Volevo capire un attimo quindi se questo campione di popolazione è stato individuato, suppongo con l'Istat, si parlava nei giorni scorsi di 200.000 persone e volevo capire se, era, se, ci stavano, se erano già pronti questi criteri, insomma quando si parte. Grazie. Allora grazie anche a lei per la domanda eh, che in realtà presuppone due risposte. Una è quella del dimensionamento campionario. Il dimensionamento campionario eh, verrà di fatto essere costruito in maniera tale da tenere in considerazione il genere della popolazione che verrà a essere oggetto dell'indagine sierologica di sei fasce di età, perché sei saranno appunto le fasce di età che abbiamo deciso di tenere in considerazione. Eh, grazie alle indicazioni di Istat eh, e devo dire che ci sarà un ulteriore passaggio di interazione anche con i colleghi dell'Associazione Italiana di Epidemiologia con cui anche oggi in teleconferenza c'è stato eh, un confronto in questo ambito, dei profili lavorativi e in particolare verranno definiti un numero limitato di profili lavorativi e delle differenze regionali. Per quel che riguarda invece la domanda relativa ai test sierologici, ricordo quello che ho già detto uh, in precedenza, cioè a dire che verrà scelto un test sierologico connotato da elevata sensibilità elevata specificità, applicabilità larga su tutto il territorio nazionale perché lo studio a cui abbiamo fatto prima riferimento sarà uno studio condotto su tutto il territorio regionale e nazionale con un larghissimo coinvolgimento delle regioni sul cui contributo molto contiamo e oggi abbiamo avuto l'evidenza di questa larga propensione al dialogo e a costruire una progettualità condivisa e sulla rapidità di realizzazione dell'esame in maniera tale da avere sostanzialmente eh, una possibilità di processare un numero di campioni nell'unità di tempo che ci consenta di condurre a termine questa valutazione di tipo epidemiologico, quindi la valutazione relativa al tasso di siroprevalenza in tempi brevi. Eh, sulla base delle caratteristiche che ho appena citato verrà fatta la selezione dei test che sono andati a essere oggetto di valutazione in termini di validazione proprio per fare la scelta più accurata e oculata e soprattutto per avere un approccio omogeneo su tutto il territorio del nostro Paese. Buonasera, Giorgia Sodaro, ADN Kronos. E, cambio tema e faccio un po' una fuga in avanti. In questi giorni si è molto parlato di diverse ipotesi per la possibile riapertura delle scuole, quindi si è parlato di proseguire didattica a distanza, ma anche di distanziamento sociale nelle scuole. Cosa che credo possiamo escludere sia possibile eh, realizzare negli asili e nelle scuole materne. Uh, mi chiedevo se possiamo già escludere da ora la possibilità di riaprire queste strutture a settembre, oppure se c'è qualcosa che ci sfugge, che magari si può fare e, mh, in particolare, per la didattica a distanza, tra virgolette, perché parliamo di bambini molto piccoli, se mh, possiamo dire che non so quanto può essere produttivo. Uh, che è produttivo, giusto per bambini così piccoli utilizzare eh, strumenti come tablet cellulari che eh, a quell'età sono normalmente sconsigliati. Grazie per la domanda anche a lei. Eh, faccio due riflessioni. La prima che personalmente ritengo un po' prematuro allo stato attuale eh, in qualche modo anche solo ipotizzare scelte per uno scenario applicativo di settembre. Direi che forse è il caso di limitare un pochino l'arco di prospettiva temporale. Eh, come auspicio le dico che spero ardentemente che per settembre questo tipo di problema non debba venire a porsi anche perché stiamo facendo esattamente di tutto per ridurre il più possibile eh, la diffusione epidemica, se preferite l'indice di contagiosità, l'R con zero, l'RT come meglio lo volete chiamare. E ovviamente queste valutazioni andranno poi aggiornate eh, in itinere. La seconda riflessione che faccio è che la scelta relativa a quanto è realistico interrompere qui l'anno scolastico, inteso come didattica frontale, eh, piuttosto che no, evidentemente spettano al, al Ministro dell'Istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Certo, non voglio fare la figura di colui che non prova comunque a dare una risposta compiuta alla sua riflessione. Negli scenari che abbiamo considerato, abbiamo anche valutato quello che potrebbe essere l'impatto della riapertura delle scuole e quindi poi, eh, una volta fornite come CTS al decisore politico le indicazioni del caso, sono certo che le scelte migliori nell'interesse del Paese verranno intraprese. Bene. Buonasera, Sabene Tg2. Volevo fare una domanda a lei, professore, in realtà duplice, perché eh, credo cominci a preoccupare in maniera abbastanza importante il numero dei decessi tra i medici e tra l'altro anche tra, i, eh, tra gli infermieri. Siamo arrivati credo a 103 tra i medici e a una trentina, se non ricordo male, tra, i, eh, tra gli infermieri. A questo punto Secondo lei, una sua impressione anche da, da professionista del, del settore, si è arrivati a un punto, a un numero inimmaginabile per quanto riguarda questa emergenza, per i decessi rispetto al personale ospedaliero in generale. Si è sbagliato su qualcosa, non, non sono stati dotati nella maniera corretta di protezione a livello personale, perché del resto loro sono la frontiera da cui ci si aspetta in realtà. Una, un intervento e non un decesso, se vogliamo dirlo in maniera brutale, ma sono quelle persone che, che devono essere tutelate per prime. La seconda cosa che volevo chiederle, lei parlava di questo trend positivo nella sua negatività degli ultimi quattro giorni. Se io oggi le chiedessi, eh, senza guardare quelli che sono i tavoli tecnici e le consultazioni politiche, eccetera, lei proseguirebbe con le misure che ci sono attualmente in vigore? Le cambierebbe oppure allenterebbe un po' la, la, la cinghia, se vogliamo dirla, in maniera brutale anche qui? Grazie. Allora parto dalla prima domanda per eh, dire che lei prima ha parlato di un numero inimmaginabile. io. Mi permetto di, di rifinire un pochino la mia personale posizione nel senso che al meglio ottimalmente nessun operatore sanitario avrebbe dovuto perdere la vita per assistere i malati eh, di Covid-19. La dico proprio perché faccio parte della categoria. Sapete che eh, svolgo non solo attività scientifica e didattica, ma vi è ben noto anche attività cliniche. Probabilmente la parte che è ancora di più mi piace del mio lavoro e per cui, o meglio, rispetto alla quale non rinunzierei mai. Eh. È chiaro che chi assiste malati come questi deve essere sempre messo nelle condizioni sia in termini di dotazione di dispositivi di protezione individuale, sia in termini anche di percorsi di formazione, perché anche qui Va detto in maniera molto chiara che evidentemente uno scenario come quello che stiamo vivendo prima non l'avevamo mai vissuto e quindi c'è stato anche una sorta di learning process. Eh, di fatto entrambi questi cardini, questi piloni fondanti devono essere ottimizzati per tutelare il personale sanitario e sostanzialmente è la ragione per cui per esempio si fa una differenziazione nei dispositivi di protezione individuale per esempio riservando i famosi dispositivi FFP3 che sono quelli a maggior garanzia di protezione alle categorie più esposte, quindi ai colleghi che si occupano di intubazione e di ventilazione meccanica proprio perché loro devono avere prioritariamente questo tipo di protezione per essere al massimo tutelati, mentre le mascherine chirurgiche eh, vanno eh, Adeguatamente fornite a coloro che hanno una gestione, chiamiamola, meno intensivistica e meno invasiva dei malati di Covid-19. Se qualcosa eh, può essere stato gestito in maniera subottimale, se qualcosa è perfettibile lo andremo. Uh, sicuramente a vedere con la dovuta attenzione e soprattutto uh, con la puntigliosità che merita il sacrificio di tutte queste vite per far sì che non si ripeta più. Uh, ma quello che è importante dire a tutto il Paese, a tutti gli infermieri, a tutti i miei colleghi medici, è che c'è un'attenzione faccio usare questo aggettivo suprema in questo momento a cercare di tutelarli proprio perché evidentemente hanno un elevato rischio professionale, hanno il merito incommiabile intrinseco alla loro stessa professione, alla nostra stessa professione, di aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, i di compresi malati che possono rappresentare anche un pericolo per la nostra salute, quindi va sempre fatto il massimo in termini di dotazione dei dispositivi di protezione e di formazione per evitare eh, fenomeni come questi. Uh. No, diceva scusi. Allora, le misure, un po' l'ho già detto prima, ma ci ritorno. Io credo che sia assolutamente importante che in questo momento ognuno faccia quello che è chiamato a fare. Uh, I medici, gli scienziati, i membri in generale del Comitato Tecnico e Scientifico forniscono orientamenti. Eh, il decisore politico ha, ha di fatto la necessità, l'obbligo, se vogliamo, eh, l'onere delle scelte politiche e devo dire, l'ho sottolineato tante volte, ma lo ripeto con piacere ancora una volta, questo rapporto dialogico con la chiara distinzione dei ruoli eh, l'ho sempre trovato molto netto. Ma di nuovo, e, e per arrivare a, al punto della sua domanda, dico in maniera eh, chiara che tutto quello che riguarderà politiche di riaccensione delle attività produttive non essenziali, le essenziali come ben sapete sono sempre state mantenute attive altrimenti non avremmo avuto cibo, non avremmo avuto farmaci a disposizione, tanto per citarne eh, due. Andrà fatto con molta cautela proprio per evitare che andiamo incontro a una seconda ondata, è esattamente la posizione poi peraltro che è stata ripetutamente espressa dal Ministro della Salute eh, col quale eh, il CTS è in dialogo costante e che personalmente supporto in maniera completa, quindi eh, come ho detto tante volte grande attenzione alla necessità di mantenere eh, l'economia del Paese sostenibile, ma altrettanta e semmai prioritaria la tutela della salute dei cittadini. Buonasera, Angela Tuccia, Le Fonti TV. Nonostante le misure restrittive di questo periodo, ogni giorno ci sono migliaia di nuovi contagiati. È chiaro che i contagi avvengono negli ospedali, studi medici, in famiglia dove spesso i covid positivi fanno la quarantena e supermercati dove ci sono delle file interminabili. Allora io mi chiedevo ma non si riesce in qualche modo ad intensificare la spesa online o perché spesso i siti di spesa online sono bloccati o lentissimi? Magari il ministro per l'innovazione tecnologica insieme alla protezione civile potrebbe sensibilizzare la grande distribuzione per cercare di incentivare e quindi migliorare questo, questo problema. Come sa i siti per la spesa online erano eh, il, i siti che stavano crescendo prima della diffusione del coronavirus. Era, è un mercato in espansione, organizzato dai privati, da chi eh, fa la vendita al dettaglio. Quello che noi abbiamo fatto come sistema di protezione civile è preoccuparci di supportare chi non può andare a ritirare la spesa e quindi con il sistema di protezione civile, con i nostri volontari, abbiamo messo in piedi una filiera per consentire di far giungere la spesa a chi ha delle difficoltà. Mi risulta anche che sul territorio eh, questi siti e anche catene di supermercati, perché non necessariamente deve essere un sito di, eh, di vendita online, si sono attrezzate, hanno fatto anche delle convenzioni con volontari, anche volontari della protezione civile, per la consegna del, dei cibi. Quindi si tratta di una pratica da incentivare, di una pratica che viene gestita a livello privatistico, sulla quale noi possiamo dare tutto il supporto che ci viene richiesto. Ma torno a ripetere, in, e qui voglio ancora una volta ringraziare i nostri volontari del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Sono impegnati in tutta una serie di attività, quindi anche su queste noi potremo dare un supporto, partendo dall'organizzazione però del privato che gestisce il servizio. Per l'orario dei supermercati ci sarà... Beh, per l'orario dei supermercati, come avete visto, sono regolamentati e, e saranno fatte le valutazioni del caso anche con riferimento a quello che sarà il prossimo futuro. Sì, buonasera Lorenzo De Cicco, del Messaggero. Al professor Locatelli volevo chiedere eh, sulle case di riposo che, eh, come ci ha dimostrato, il disastro del Trivulzio nella regione Lombardia sono tra le strutture più colpite dal Covid-19, no? i cosiddetti cluster. Quindi che interventi sono allo studio per tutelare gli anziani anche nella fase 2? E al dottor Borrelli vorrei chiedere invece dei controlli nel weekend e di poco fa la notizia di una nuova circolare del Viminale che ha previsto eh, anche controlli sulle seconde case e sulle consolari. Che tipo di eh, verifiche saranno disposte ora che si avvicina la Pasqua, come diceva prima, e qual è il rischio se ci fosse un allentamento della disciplina nel rispetto dei divieti dell'emergenza. Grazie. Parto da questo questa, um, potenziamento dei controlli. Io voglio ringraziare il Ministro dell'Interno e il Ministero dell'Interno e tutti coloro i quali, anche a livello territoriale, quindi le polizie municipali, tutti coloro i quali fanno i controlli. Lo abbiamo sempre detto, non bisogna allentare la guardia, eh, non bisogna pensare che noi abbiamo vinto la nostra battaglia contro il virus. Dobbiamo continuare ad adottare comportamenti responsabili, dobbiamo limitare gli spostamenti e, e, e questo non può che essere garantito anche con una adeguata attività dei controlli. Quindi io sono eh, felice che siano stati potenziati i controlli e, ed era una cosa che veniva auspicato anche dalle stesse regioni. In molte regioni, province autonome, hanno proprio evidenziato il tema dei proprietari delle seconde case. La norma non consente spostamenti per questi fini quindi invidiamo tutti a rispettare le norme. Grazie per la domanda sulle RSA perché sapete che è un tema a cui sono particolarmente sensibile e che mi è particolarmente caro proprio per il rispetto assoluto a quella che è il patrimonio del nostro Paese, cioè la nostra memoria storica gli anziani. Uh, L'RSA si sono dimostrati, indipendentemente da quello che è successo poi al Pio Albergo Tribulzio di Milano, uno dei punti in cui maggiormente si sono osservati decessi. Perché eh, lì risiedono soggetti anziani, spesso volentieri non autosufficienti, con Comorbilità, cioè con patologie concomitanti, che come ben sappiamo rappresenta l'altro grande fattore di rischio oltre all'età. Ricordiamo ancora una volta che largamente più dell'80% delle persone che purtroppo hanno perso la vita nel nostro Paese erano dei soggetti oltre i 70 anni di età. Si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del contagio in quella che è una comunità chiusa, come a tutti gli effetti è un RSA, eh, sia per, di conseguenza, prevenire il numero delle morti. Quindi provo a rammentarne qualcuna che evidentemente dovrà trovare continuità e non dovrà minimamente essere disattesa neanche nella fase 2. Fornire adeguatamente i dispositivi di protezione individuale a chi ci lavora. A cercare di cogliere tempestivamente possibili segni di potenziale infettività o contagiosità di chi ci lavora, ivi compresi anche le persone che si occupano degli aspetti, chiamiamoli, sussidiari, le mense, la fornitura, eh, piuttosto che i cambi di, di, di biancheria eh, che avvengono in maniera quotidiana. Ahimè questo lo devo citare con rammarico, ma così è, andremo avanti a limitare gli accessi proprio perché eh, i visitatori esterni rischiano poi di poter contagiare soggetti fragili con una diffusione all'interno eh, delle RSA o case di riposo, come le volete chiamare. È evidente che tutto questo non potrà minimamente essere cambiato, non ci potrà essere nessuna eccezione. Anzi, semmai bisognerà pagare ancora più attenzione. Grazie.